Allora, Giorgio Spazzini testa eh, riforma del catasto, ricordiamolo, si propone di riequilibrare negli intendimenti quindi il prelievo fiscale allineando quindi i valori catastali al, ai valori di mercato, questo è, è il sogno. Eh, lei ha dimostrato durante eh, diciamo, alcune eh, interviste tutta la sua contrarietà su questa riforma eh, dichiarando che la priorità del, del settore immobiliare, leggo testualmente, non è la riforma del catasto, ma una significativa riduzione della tassazione arrivata a circa 50 miliardi di euro all'anno, in gran parte di natura patrimoniale. Quindi sulla riduzione delle tasse siamo tutti d'accordo. In particolare, però, cos'è che non le piace di questa riforma e cosa sta facendo Confedilizia, in concreto, per favorire, in qualche modo, la ripartenza del mercato immobiliare. Per favorire la ripartenza, infatti io al titolo avrei messo un punto interrogativo alla fine perché non sono tanto convinto, nel senso che sappiamo eh, dai dati... La prima buona notizia. Ecco, <ride> L'ha messo anche il senatore Givino, cioè, quindi parte. siamo in due, eh, come pessimisti, eh. così eh, non accusate solo me. No, nel senso che soprattutto poi quando, quando si parla di questi temi si rischia di, di sprofondare ancora di più nella, nei, nei, nei rischi, nei, nelle, insomma, nella depressione del mercato, perché... Parlare di riforma del catasto, in questo caso per la domanda perché eh, c'è il modo di approfondire, eh, parlare di riforma del catasto in questo periodo è, è anche proprio sbagliato dal punto di vista concettuale perché come, come gentilmente ricordava il, il, davvero la priorità è un'altra. Anche perché bisogna capire in che termini se ne parla. Se ne parla perché? Perché c'è un sistema di tassazione attualmente, quello soprattutto locale dell'IMO e della Tasi, collegato ai dati catastali. Ma non è neanche detto che debba essere così. Per questo dico non è quella la priorità. La priorità neanche, mettiamola così, se vogliamo. Eh, far contento qualcuno, neanche diminuire la tassazione. Allora la priorità ancora prima, e mi riferisco, mi ricollego anche a quello che diceva il senatore Gibino, è avere un'idea dell'immobiliare, intanto già e questo sarebbe veramente un grande risultato da parte della politica soprattutto, e avere però avere anche un'idea del sistema di tassazione delle persone nel, con riferimento al settore immobiliare. Perché lo dico? Perché non è neanche detto dicevo, che si, debba, si debbano utilizzare i dati catastali per, per tassare gli immobili, nel senso che al di là della tassazione sul reddito, adesso non vorrei entrare in aspetti troppo tecnici, e quindi la tassazione degli affitti o degli scambi, eh, le compravendite, su base locale potrebbe tranquillamente esserci una cosiddetta service tax, una tassa sui servizi, una tassa collegata ai servizi offerti ai cittadini in quanto cittadini, quindi non in quanto proprietari, quindi non necessariamente collegata eh, ai dati catastali dell'immobile. Per questo dico che è un non problema ed è Diciamo fuorviante anche dire, come tanti dicono, che serve a riequilibrare. Qui c'è poco da riequilibrare, bisogna ridurre clamorosamente la tassazione. Diceva il senatore Gibino tornare ai livelli 2008-2009. Insomma, è che non si superi il 2011, eh, quando è avvenuto il disastro. Però è questa veramente la, la priorità. E è un, è un problema è anche quello, e lo dico ad una parte e all'altra politica, anzi sono più di, di due le parti politiche, ma eh, diciamo che il centrodestra classico e il centrosinistra classico sono quelli che più si affrontano su questo tema, non si può solo parlare di prima casa, se si parla solo di prima casa, la polemica sì, prima casa sì, prima casa, di no, eh, prima casa no, si danneggia il, il settore, è entrato poco fa anche un altro esp autorevole esponente di Forza Italia, l'onorevole Cattaneo, e, e quindi lo dico a Forza Italia nel suo complesso, come lo dico al PD, come lo dico agli altri, se si parla solo di prima casa, eh, non, non, si non si ha l'occasione di parlare del settore, servono politiche generali sull'immobiliare, capire che il settore immobiliare genera sviluppo, l'abbiamo detto 500 volte, capire che, che, che, che muove tante persone, muove gli agenti immobiliari, muove gli amministratori di condominio, muove gli operatori, eh, collegati alle ristrutturazioni, eh, l'accusa prima, mi, mi, mi, mi, scusate il disordine, ma mi vengono in mente tante idee. L'accusa tra virgolette a, a, a chi mh, nella rappresentanza magari non ottiene qualcosa, ma prendiamocela con chi non le fa le cose, non con chi non le ottiene. Sì, dele perché poi deleghiamo, non deleghiamo, siamo deleghiamo violenti, perché alcuni non siamo... parlino: no? la differenza è chi conto. è violento e chi non è violento. Poi c'è la differenza fra chi ha diciamo alcuni mezzi di persuasione e non approfondiamo e chi ne ha altri, per il resto tu, tu, diciamo, tutto quello che doveva essere fatto è stato fatto, è tutto trasparente, tutti abbiamo dei siti internet, tutti abbiamo delle proposte presentate, se non vengono fatte delle cose il problema non è di chi rappresenta le categorie, ma il problema è di chi eh, nella politica, nel governo non, non fa. Non fa quello Scusa, che deve fare. Scusi Presidente, ti interrompo solo un secondo. Poi il problema non è solo quello, il problema è anche di chi non legge. Perché anche, poi se... abbiamo tanti associati, sia con Confedilizia che eh, FIAE, e che poi però non si, ah, non si accorgono di quello che si fa. Leggono il titolo? Dai. No, non leggono neanche, neanche il titolo. titolo. Io l'altro <ride> giorno ho ricevuto una mail di uno fa che mi, mi scrive e mi dice: ah. Le banche hanno aperto le agenzie immobiliari, ma la FIAB cosa fa? Cioè, voglio dire, allora è chiaro eh, che passato, il, beh, tema, sì. il tema invece okay. eh, sulle rappresentanze, secondo me, è questo, diceva bene il Presidente di Confedilizia, eh, la gente veramente non si interessa. Perché oggi anche il problema della politica, scusate se vado un po' fuori tema, è che ognuno di noi pensa di assolvere il suo... Eh, ruolo sociale, diciamo, di cittadino, di operatore o così via, scrivendo due robe su Facebook. La politica è un'altra roba, l'attività, il, il partecipare a un'associazione come lavorare ci devi essere e vi assicuro che per quanto riguarda l'immobiliare attraverso l'osservatorio parlamentare voglio far notare che l'osservatorio parlamentare che storicamente è guidato da un... Eh, componente dell'opposizione, vede poi quelli del governo all'interno, per la prima volta ha ah, nel direttivo le associazioni di categoria FIAIP, ANCE e Confedilizia, cioè più altre che sono nel, nel, diciamo, eh, eh, nella consulta. No? Allora, non è che non si dicono le cose alla politica, gliele diciamo tutte quelle che voi sapete e quelle che, eh, che, che rappresentiamo più tutta una serie di proposte concrete. Il problema è che in questo Paese l'edilizia dal 2011 in poi ha subito anche un attacco culturale ed economico perché si dice che l'investimento immobiliare è improduttivo mentre l'investimento industriale è produttivo perché naturalmente nell'immaginario dei faciloni L'industria lavora e l'immobile sta fermo. Allora, il presidente di Confindustria Passato, Squinzi, lavora nell'edilizia attraverso la MAPEI e fa tecnologia avanzata sui prodotti per l'edilizia. Il mobile, il comparto, cioè ci sono 18 comparti che lavorano. Quindi piantiamola di dire che l'edilizia non porta innovazione, non porta... È, è, è movimento, c'è cioè una leva da un miliardo a 7 miliardi un miliardo investito nel mattone sono 7 miliardi di ritorno, ritorno sull'economia, allora anche questa cosa qui bisogna dirla in giro perché se rimaniamo che l'immobiliare è improduttivo come dice qualche stanco professore universitario o qualcuno prezzolato da qualche, da qualche commissione europea, guardate che è un problema serio, è un problema veramente serio. Scusi Presidente no, no. <ride> se eh, mi sono lasciato andare in questa digressione. Okay. Grazie. Volevo una buona notizia, se possibile, da eh, Vincenzo Gibino. Allora siccome questa riforma del catasto probabilmente sarà un eh, mezzo pasticcio, probabilmente l'invarianza di gettito potrebbe non essere garantita. C'è la speranza che non arrivi da qui alle prossime elezioni? <ride> Proprio stamattina al, al terzo piano abbiamo affrontato il. Tra i vari problemi anche questo del, del, del catastrofe. E la, la vicenda dell'invarianza di, di, di gettito non è una cosa positiva, è una cosa negativa. Perché per quello che ho detto prima il, il ragionamento dovrebbe essere completamente diverso. Ma siamo con un Paese in questo momento senza direzione. Allora, abbiamo spiegato e credo che lo abbiano capito che in questo momento, ma dal punto di vista elettorale, per questo vi rimando sempre a quello che vi ho detto tre quarti d'ora fa, in questo momento nessuno affronterà realmente la riforma del catastro, quindi ho suggerito se avete da farlo, fatelo, statevi zitti e non dite niente, perché se lo annunciate e non lo fate, non solo non fate la riforma del catastro, ma soprattutto bloccate le, eh, le vendite le, eh, e gli acquisti. Quindi ritengo che non si farà assolutamente nulla. Vi è anche da dire una cosa, che non è vero che il catastro non viene modificato e quindi ci sono i valori di allora e non è vero quelle notizie che filtrano sui media meno informati per i, per i quali le case che, popolari di una volta che si trovano a Piazza della Rotonda per non andare troppo lontano eh, eh, qui in piazza Panto insomma soprannominata così eh, sono quelli di una volta mentre invece in periferia si pare di più, non è vero perché le modifiche sono state attuate attraverso sindaci che se ne sono occupati e quindi sono intervenuti con, nelle microzone e hanno fatto delle, delle correzioni quindi già le cose sono state fatte il tema del catasto è che sempre viene vissuto come una modifica per aumentare con la parola adeguare, aumentare il livello di tassazione. Come diceva il Presidente Spaziani Testa, va rivisto in maniera eh, totalmente diversa il rapporto delle, delle tasse, delle, degli immobili, delle proprietà, dell'utilizzo e delle, dello stato e degli enti locali, cosa che a mio giudizio verrà fatta nella prossima legislatura, quindi, almeno da questa parte, col mio interessamento e quello dell'associazione di categoria, il catasto rimarrà quello che è. Grazie, è